Presentiamo alcune vite dei nostri confratelli vissuti nei secoli scorsi. Pace e bene. 4 ottobre del 1666, nel convento di Sant'Antonio di Nocera Inferiore, vestì l'abito religioso all'età di 15 anni, Carlo Antonio Gerardo Lavagna, nata a Potenza il 4 gennaio 1651, Talello, Lavagna e Caterina P. Frequentava molto la chiesa di San Francesco a Potenza, dei frati minori conventuali. È in questa chiesa che il giovane Carlo la sua certa vocazionale sulle orme di Serafico d'Assisi. Nell'ottobre del 1666, Callo entrò al convento di Sant'Antonio di Nocera Inferiore per intraprendere il cammino del noviziato. In quattro tombe vestì l'abito religioso assumendo il nuovo nome di Fra' Bonaventura. Il suo pellegrinare per i conventi era dovuto al fatto che tutti lo volevano nel proprio convento convento essendosi diffusa la sua fama di santità. Ogni guardiano lo richiedeva. I poveri, diceva, vogliono soccorso, gli afflitti consolazione, gli animi e i corpi infermi spirituali e temporari medicina. Dei suoi discepoli sono rimaste preziose testimonianze sul loro Maestro, Padre Bonaventura da potenza della sua santità di vita e capacità di testimonianza della sua diligenza, prudenza, umiltà e dolcezza, ma anche della sua precisione. Sapeva essere suavemente rigido nella sua guida. Non usava mai violenza, ma la sua forza era la convinzione, facendo comprendere che tutto andava fatto nella prospettiva dell'eternità. Percorreva a piedi la strada da Ravello ad Amar, visitando i poveri, finché visse da solo cenebrato negolestia alla presenza del popolo che numeroso accorreva da tutta la costiera a Maffitano, finché non ritornarono altri religiosi. Morì nel convento di Ravello il 26 ottobre del 1711 e fu sepolto sotto l'altare maggiore. Si distinse particolarmente nell'obbedienza tanto da essere definito santo dell'obbedienza, la sua vita fu arricchita di doni preziosi Domenico Giraldelli nacque nel giugno del 1632, i suoi genitori persone oneste né affatto incivili, ma di nascita mediocre, come li descrivono nel processo, genitori cattolici e anche a quanto benestanti di beni di fortuna. Domenico fu battezzato dal ciprete Giovanni Battista de Marchio, qualche giorno dopo la sua nascita, con il nome di... Domenico Alessandro. Da piccolo rinunciava ai giochi di fanciullo per dedicarsi quasi solo in vari pi esercizi di devozione. Da ragazzo fu affidato ai frati francescani conventuali, forse per una vita sana e retta. Aveva spesso conversazione con i religiosi ed un forte desiderio lo spinse a farsi anch'egli religioso. Nel 1657, Vestì dell'abito francescano e volle chiamarsi Fra Domenico da Muro Lucano. Anche il fratello entrò tra i religiosi, ma non si seppe il nome. Dopo gli studi, divenne sacerdote e, dopo vari trasferimenti, lo si vedeva sempre pregare di continuo con straordinario fervore sia di notte che di giorno in ginocchio. Frequenti sono state le sue estasi le sue contemplazioni. Quando lo si vedeva celebrare messa, lo si vedeva con somma devozione, fervore e compostezza. Dopo il suo ultimo bacio al crocifisso, e solitento verso la mezzanotte del 1683, la sua anima felice volò al cielo. Era il 1686-6 ottobre, quando ad Avellino era nato Giuseppe Cesa. Questa data è attestata di quanto fu scritto alla sua morte. Aveva 58 anni. 8 mesi e 3 giorni. Nel 1704 iniziò il suo cammino vocazionale a San Lorenzo Maggiore a Napoli per l'anno di noviziato, dove poi emise anche la professione di voti evangelici dal 1713 al 1728 circa divenne predicatore ricercato, reggente di vari ginnasi della provincia religiosa, superiore e poi definitore perpetuo della provincia. Ma nel 1728 il padre Cesa vuole ritirarsi in austere penitenze, mortificazioni e continue preghiere chiedendo anche a capitolo provinciale ad Aversa alle autorità volere far continua quaresima. Si confessava ogni giorno con un padre della comunità, ma nel 1732 la vita tercesa fu cambiata, fu intensamente apostolica, per il terremoto che colpì Nirpigna nel 1732. Il 29 novembre, dove crollò quasi la maggior parte dei conventi e chiese. In quel periodo iniziò la diffusione delle cartelle immacolata e ci fu anche un miracolo. Negli anni successivi varie furono i compiti di Padre Cesa, anche di alta responsabilità. La sua gloriosa vita terminò nell'anno 1744 dopo l'ennesimo miracolo. Nel giugno dello stesso anno ci furono le sue ultime prediche e dopo pochi giorni sulla morte portò in Francesa nelle braccia del Padre Celeste. Padre Bartolomeo Agricola nasce nel 1560 circa in una città della Germania da genitori della riforma calvinista. Frequenta gli studi umanistici e la scuola di musica. Prende contatti con i cattolici e nasce il desiderio di essere cattolico. Dopo vent'anni, nel 1580, è accolto dal cardinale Madruzzi nella diocesi di Trento e approfondisce le conoscenze della religione cattolica sotto la guida del padre Lesta, dei frati minori conventuali. Se ne innamora e si converte a cattolicesimo. Entra a far parte nella famiglia religiosa dei frati conventuali ed emette i voti religiosi dopo l'anno di noviziato a Tagliacozzo. Sospinto dal desiderio della gioia della religione cattolica e dell'incontro di de Cristo nel 1595, Ritorna nella sua città in Germania, ma il fratello lo attenta ferocemente per la sua scelta a cattolicesimo. Ma grazie all'amore della madre, riesce a fuggire al roco preparato per lui. Ma per fuggire, si ferisce gravemente ad una campa con una piaga dolorosa che si porterà per tutta la vita. Nel 1619 circa ritornò definitivamente a Napoli nel convento di San Lorenzo Maggiore. Qualche anno dopo, con il benestare del cardinale protettore Dell'ordine e del generale viene nominato confessore delle pentite o convertite e si intensificò anche la direzione spirituale dei suoi numerosi devoti. Si recava spesso nelle case dove veniva richiesto la sua presenza. Morte furono le grazie del Signore per le sue preghiere verso i malati e gli incurabili, dove operò. Per molto tempo nell'ospedale degli incurabili. Nel 1621 si ammala gravemente e a letto e si accravava giorno dopo giorno ci fu un via vai continuo di fedeli e di amici nella domenica del 23 maggio del 1621 padre Bartolomeo si lascia per ritornare alla casa del padre il suo corpo fu abilmente trasfugato dai frati e portato nel convento di San Lorenzo Maggiore a Napoli la sua fame di santità subito si diffuse a Napoli e dovunque quello stesso anno il cardinale Caraffa avviò le procedure per la postulazione per la sua venerabilità agli attari.